Nell'ambito del progetto SVE abbiamo deciso di eh, dedicare attenzione al tema del finanziamento alla politica e delle donazioni a partiti e movimenti eh, politici perché questa è, è una delle nuove vulnerabilità strutturali emerse nel contesto eh, attuale in Italia, nuova, eh, non, non in senso pieno, nel senso che evidentemente eh, la politica ha avuto bisogno di trovare finanziamenti, e eh, fonti di finanziamento più diverse nel corso degli anni però i processi politici eh, che sono avvenuti in questi ultimi anni, che hanno portato alla formazione di eh, nuove organizzazioni di nuove eh, enti, think tank, fondazioni che partecipano eh, al, um, all'attività politica di questo paese eh, lasciano margini sempre più ampi per interferenze da parte di interessi privati o eh, di interessi esterni. Il quadro legislativo degli ultimi anni eh, prevede una serie di riforme una dietro l'altra a breve distanza di tempo molto significativa per quello che ci interessa cioè il tema della trasparenza è eh, la legge 96 del 2012 a cui poi ha fatto seguito il decreto legge che ha abolito il finanziamento pubblico diretto 149 del 2013 e poi abbiamo la cosiddetta legge spazzacorrotti del 2019, il decreto legge eh, crescita sempre del 2019. Questa normativa è complicata sia perché appunto si sussegue cerca di rincorrere la tematica sia anche per il modo in cui è stata approvata, ma poi anche per esempio il decreto legge fondamentale che ha abolito il finanziamento pubblico diretto che prevede due diverse definizioni di partito politico. Questo crea un intrico che si sovrappone a alla già precedente assetto normativo che si era stratificato negli anni. Ciò detto, alcune linee di fondo possono essere individuate, tra cui sicuramente quello dell'avvento della trasparenza della rendicontazione. Se si pensa appunto che eh, davvero il comparto del finanziamento e della trasparenza è un ginepraio in cui eh, esistono 13 diverse norme, ehm, esistono eh, delle eh, regole molto diverse eh, per quanto riguarda il livello locale, regionale, eh, nazionale, dall'idea l'idea che eh, in questa estrema complessità spesso si anneghino i problemi e la mancanza di una regolamentazione davvero efficace. I partiti hanno reagito eh, male, nel senso che la norma che ha definanziato i partiti politici è stata fatta un po' sull'onda del, della pressione dell'opinione pubblica, del successo del Movimento 5 Stelle, e però i partiti non si sono ancora adeguati, non sono capaci di attrarre i finanziamenti dal basso, con microfinanziamenti, e eh, ugualmente c'è anche un certo timore da parte dei, finanzia dei finanziatori privati, perché eh, non c'è una grande conoscenza del, eh, del sistema attraverso cui si finanzia la politica, per cui si ha paura a volte anche di finire nel, nelle indagini, nel, sotto le lenti della magistratura, e quindi secondo me fino adesso... Sia da parte di chi deve dare i soldi, da parte di chi li deve ricevere c'è ancora una certa incapacità a gestire questo nuovo contesto. Poi quello che stiamo vedendo è chiaramente il proliferarsi di strutture, associazioni, comitati che vengono utilizzati per raccogliere fondi e quindi eh, sostituire quella mancanza di flusso verso i partiti con un flusso verso altri tipi di organizzazioni. Ad oggi le informazioni, alcune informazioni sui candidati, eh, sui bilanci dei partiti, sulle donazioni fatte sia ai candidati che ai partiti, di fatto eh, sono pubbliche. C'è cioè l'obbligo di legge di pubblicarle. Però la grande differenza è come queste informazioni vengono eh, messe a disposizione. Spesso parliamo di fogli eh, scansionati in maniera illeggibile, eh, caricati online su in formato PDF, eh, c'è cioè la pecetta selvaggia come la chiamiamo noi, cioè molte informazioni vengono coperte e quindi non si riescono neanche a, a leggere. Eh, tutto questo in realtà è solo un preambolo al vero problema, cioè che sono dati non riutilizzabili, cioè non sono accessibili, non sono leggibili, non sono dei file Excel, per parlare in maniera molto concreta, che permettano a noi analisti e eh, società civile di analizzare la materia e realmente monitorare sulla questione. In un contesto in cui non vi è più il finanziamento pubblico diretto ai partiti e ai movimenti politici, vi eh, creano nuovi spazi per vulnerabilità eh, del sistema politico italiano, vulnerabilità sia ad attori eh, esterni sia a interessi privati che vanno a dominare eh, su quelli pubblici che dovrebbero in qualche modo eh, caratterizzare, arricchire il, il dibattito pubblico. La trasparenza è un elemento chiave per permettere ai cittadini un controllo diffuso di come i eh, partiti, di come le forze politiche, di come la politica in senso lato si finanzia, senza illudersi che i cittadini passino le loro giornate a controllare i siti dei partiti. Naturalmente però mettere la società civile in senso allargato, siano le associazioni che si occupano di trasparenza e di altre tematiche, i giornalisti nelle condizioni di poter realmente controllare dei dati, dei dati quindi che debbano essere in formati leggibili, in formati riutilizzabili, quindi parlo di formati aperti, beh, questa è una delle prime cose.